Voglio portare le moto sul canale, farlo bene, con una fotografia da film e sfondi mozzafiato, ma allo stesso tempo con verità e passione. C'è un problema però, come motociclista non sono un granché, non sono un esperto, anzi. Ho pensato quindi di tirare in ballo un mio amico che, oltre a guidarla come si deve, è un pozzo di cultura delle due ruote ho dovuto fare una scommessa con lui se fossi riuscito a fargli guidare la Ferrari dei suoi sogni lo avrei convinto ad intraprendere questa strada con me qui sul mio canale dai sbrigati! 5 minuti qui. Benissimo! Ti starai chiedendo chi è quel signore a fianco a te? Matteo è Roberto, il proprietario della Ferrari, la sua prima Ferrari e qui snoccioliamo un po' il sapore di questo video che ha un titolo che dice la prima volta non si scorda mai. Per me è un po' la prima Ferrari del canale perché nonostante abbia portato già il 348 che molti di voi avranno visto però un video così completo, così bello, così romanzato, così dronato, sulle montagne, non l'avevo mai fatto. Matteo, sono, ma io sono già pesante, sto correndo, ma sul serio? Sì. Ma no, non ci credo, sto volando, faccio il più velocemente possibile. <ride> ciao, ciao, arrivo, arrivo. È la prima Ferrari di Roberto, il proprietario, ma è la prima volta in assoluto per il signor Antonio, il protagonista diciamo di questo video, amico motociclista di cui vi ho parlato nell'intro che ama questa Ferrari da sempre, proprio questo modello qui, la sognava da piccino ora la può finalmente guidare, ci può appoggiare le chiappe, infilare la prima, la seconda e guidarla quindi questo è un po' un video che si basa sulle emozioni, vediamo che cosa può scaturire una Ferrari così la fai non l'avevo mai vista ma ma è raro questo è un rosso rarissimo ci sono forse 305c metallizzati. metallizzati gli interni bianchi mm -hmm. sono bellissimi crema unità perfetti i cerchi i cerchi sono stupendi la piata dei, col col dei colori è un domiciliare adesso non ma ti no, resta no, altro no, che guidare me la fai sentire è eh sì. certo io ho vinto la scommessa adesso la devi guidare io non ho mai guidato la mai veramente non sono neanche mai stato a bordo di una ferrari per te oggi il battesimo Ferrari tra dieci minuti guidi tu. Ma, ma a me va benissimo eh, così, anche perché no, ti ripeto, è la prima volta che mi siedo a bordo di una Ferrari d'epoca. Che spettacolo! Il profumo uh, auto d'epoca sì, ne ho anche, ma il profumo è incredibile, subito ti riporta a quell'era lì, è un'altra cosa. Quanto sei emozionato la, da uno di 10? Che, no, 20.000. <ride> 20.000 al minimo, è incredibile, ti giuro. Che pensa la, che io la è divisi. la prima volta che porto una Ferrari sul canale? L'avevo portato un'altra in officina, no, bravo, nella il, guida, e dico che è eh. il giorno delle prime volte e la, pri la prima volta non si scorda mai no, no, no. però ti ripeto, prima non ce l'ho fatta a farti la guida subito no, ma no, no, no, no, ma guarda, io lo sai che ho sempre avuto un certo timore? perché per me... è la reverenziale Fer esatto, la, la, la Ferrari è una cosa divina in 31 anni, qualche occasione è capitato, ho sempre detto no, io non me la merito, <ride> è questa, una cosa che non posso fare questa? poi questa è la 1990 Tre Ferrari c'erano da bambino, l'F40, la testa rossa e questa. Eh certo. Andiamo? Vai a te. <ride> Ciao Robby! Addio Robby! Grazie! <ride> La massima espressione tecnica dell'aspirato su questo modello qua. 8 cilindri. 32. Cilindrata 3 da 3.200 cm 3185 sai tutto, sai E, vabbè, e tu sono appassionato sulla, eh, Sta macchina già la conosci prima ancora di guidarla Sì, l'unica cosa è il rosso così dal vivo non l'avevo mai visto l Avevo ah, sentito sì. del 305C Che è il rosso metallizzato Ferrari Di quegli anni lì, rarissimo, ma dal vivo non l'avevo mai visto Il resto sì, sono so parecchio, dai È una macchina che dal 75 in poi, quindi dal progetto 308 Si è espressa in molteplici forme E secondo me questa è la più bella perché sono riusciti, è iniezione, la Guidi sempre, quattro valvole per cilindro, l'hanno aumentata la cilindrata per sopperire all'aumento di peso che all'inizio era in no? Oh avanti e poi scaglietti la fatta in vetro resina ma soltanto per pochissimi esemplari e poi e dopo veramente. è passato l'acciaio pesa un po' di più poi 185 cm3 gli hanno dato la verde che serviva la Ferrari appunto fece la scelta di montare le iniezioni i catalizzatori eccetera eccetera e quindi la macchina per forza di cose era un po' strozzata sì. la 328 serviva a renderla a libera da queste tra virgolette strozzature <ride> fantastica Sì, sì, questa è la classica Medali macchina che piace a me ignorante, grezza, senza controlli, pedali duri, spostati molto a Medali destra. Da Quando da guiderai massima. ti renderai non conto. Non ci voglio credere, te lo giuro. Che giornata indescrivibile. È come essere stati catapultati in un vortice a 200 all'ora. All'improvviso uno schiaffone e lì nell'abitacolo insieme a Matteo che vola, vola fra quelle curve in quei paesaggi lunari, meravigliosi, ancestrali, incredibili tutto perfetto ah adesso ma ci sono, sì, io credo gli lì sì. dove sono <ride> <ride> ma è incredibile premi non sai all'inizio qual è la frizione qual è il freno è tutto spostato pigi invece no c'è cioè, il cioè, piano piano una cosa per volta Fant una cosa bellissimo. per volta il cambio com'è Matteo eh, a me piace è eh, no, incredibile è una cosa Ora, spettacolare le sto dando non del lei del voi dalle del, dalle del voi esatto del voi sì. bellissimo Sai che ti dicevo prima, il modellino con cui sono cresciuto da piccolino, la... gli idoli erano due si può dire, no? C'è vero, c'è Prosta, Le la Ferrari, ma era Senna e poi il Mito di Gilles Villeneuve. Io sono eh. cresciuto guardando quelle VHS di Gilles Villeneuve. E Gilles Villeneuve con che auto faceva i numeri da Funambolo? Con una GTS, era una 308. Sì. Qui, quindi questa è la Ferrari. Quando mi so guardavo Gilles Villeneuve, sognavo Gilles Villeneuve, immaginavo questo. Bellissimo. Incredibile, quello che non ha fatto quell'uomo. Ah, anche ah, a bordo di questi mezzi, follie su follie, per strada da Maranello a Monte Carlo, Monte Carlo Maranello, Milano, poliziotti no? che lo rincorrevano. Un mito, un mito, un mito. Suoni perfetti, odori perfetti, pelle, benzina. Pulsa di benzina come ha detto anche Matteo, ma io direi profumo, a me piace, è sempre piaciuto, ci sono impazzito fin da quando sono nato, tutto, è, è tutto perfetto, tutto. La sensazione di quel cambio, clack, clack, tutto in alluminio, quella griglia che l'hai sognata per una vita, quei suoni che facevi una volta da bambino con la bocca e ora invece ti ritrovi a sentirli davvero. Le sensazioni più incredibili sono state sicuramente i pedali, la pedaliera completamente disassata. Io mi lamentavo della mia Triumph, ma inimmaginabile quello che è questa Ferrari. E poi il cambio. Il cambio invece è la cosa più bella di tutte: la sensazione che ti dà sotto le mani. Più la spingi, più sali di giri e più entrano perfette. Più snoccioli le marce una dopo l'altra. Vieni pervaso da suoni, il motore suona, e dietro di te che canta, canta la paura perché è tutta originale la macchina. Quindi lo scarico non è eccessivamente rumoroso soprattutto da fuori ma quando sei dentro l'abitacolo che vedi il contagiri, veglia a borletti meraviglioso che continua a salire, a cantare, a urlare supera i 7000, si avvicina agli 8000 e bam butti dentro l'altra marcia bellissimo La Ferrari 328 per me era un sogno un sogno che coltivavo sin da bambino quando ero poco più che adolescente la ferrari aveva quelle linee e adesso in età adulta sono riuscito a coronare finalmente il mio sogno ho cercato questa macchina ho iniziato questa ricerca dapprima cercavo una 348 poi dopo pensando a quello che c'è cioè alla mia infanzia che comunque la 328 era la Ferrari di quel momento, e quindi come si sa che nei bambini rimangono impresse certe immagini che poi eh, durante gli anni... Oh. Sì? Raga! Ti prego continua. Che durante okay. gli anni... Porco due! No, no, no. <ride> non mi dicevi... È bellissima! riprendendo... Sì, sì. <ride> e quindi quando ti senti maturo poi per affrontare questa spesa inizi la ricerca. Ho iniziato la mia ricerca e come tutte le cose... No, non ci credo, sta pissando Infatti questa macchina l'ho trovata a Verona. Però quello che mi ha convinto poi a fare questo passo e andare in viaggio fino a Verona è perché la macchina era targata a Roma, che poi sarebbe stata la prima eh, vettura con la targa Roma che sarei riuscito a possedere. La faccio dei Roberto Impagabile! Beh, okay, lo capisco, eh? Di parità lo capisco. Si butta dentro per bene ragazzi. Sentila ragazzi, che spettacolo, una Ferrari di quegli anni tutta nelle nostre mani. di terza poi senti come fila perché questo è un motore aspirato Madonna mia madonna mamma mia incredibile la sensazione che danno le gomme le sento io da questa parte sì. però i cerchi da 16 la gommona cicciona senti il trasferimento di peso di carico poi un attimo e poi c'è il grip è vero si sì, quell'attimo perché... devi la... un attimo lasciarla andare e poi hai il grip per terra è quindi. un po' morbida questa se tu pensi che anche in quegli anni dovevano progettare le macchine pensarle anche un po' in base al comfort perché chi se le comprava queste eh, auto qua cioè persone di un certo portafoglio e non diciamo è facile a livello culturale bravissimo. e quindi dovevano poterla guidare anche tutti i giorni immagino deve una abbinare cosa... le prestazioni al comfort è una cosa incredibile ma no, comunque il feeling analogico di tutto anche di ora ho messo la freccia, da è la freccia. Eh, sì. è. non è facile da guidare questa macchina vada ma bene non è detto che se ti siedi sei subito pronto, anzi, devi rispettarla Beh, sì. Più la rispetti, più tempo impieghi a capire com'è, quello che ti permette di fare, come reagisce E più potrai trarne beneficio nella guida Posso fare una cosa? Oh! <ride> È bellissimo Da piccolino nei videogiochi non capivo perché la Ferrari era l'unica con carcel di Piazza. Eh ma manco io l'ho capito adesso però. Lo stiamo capendo ora. E comunque posso? Ma, talmente strano che sulla Ferrari va bene. Effettivamente è un po' effeminato come eh, suono. Sì. sì, un po' così. Un eh, po' frufru. È un po' frufru, come quella volta che mi hanno detto che guidavo con delle scarpe <ride> da diversamente etero, le e coi fiori. Maledetti! Ragazzi, Che tra in realtà, non, non si stesse. fa. Su questa macchina, se ci avvivi una bella camicia, sei subito mangiato via. A proposito di camicia, okay, non è quando bella? mi dai la mia giacchetta di pelle? Comincia a far freschetto schifo, in montagna. Eh. Io non mi stancherò mai di dirlo. Ma perché non, siamo, non stiamo puzzando di benzina adesso? Sì, appena la metti in moto Si senti subito puzza. Profumo di benzina. Esatto, però dire puzza è meglio, così tua e moglie si incazza ancora vita. di più. Mi l'ho sembra sempre non la moglie, la mezzina. <ride> ti dico la verità, tu prima quando stai qua mi hai detto, eh, ma dalla sensazione di velocità dal posto del navigatore non è semplice da digerire, sì, è vero. vero. Però adesso ti dico il contrario, ha una velocità di crociera, tipo questa. Sto da Dio! Sì, si sta comodissimo il, La linea cuneo della Ferrari, fondamentalmente ha fatto uh, 15 anni questa macchina di linea intendo, questa sì. linea stile qui, quindi è, ah, è iconica, è una Ferrari iconica senza per tempo. tutto il mondo. Con Antonio, cari utenti di Officina del Pilota, eh, abbiamo pensato di iniziare un discorso delle, il discorso delle due ruote, no un discorso, una scommessa, una scommessa, integrare contenuti sulle due ruote, eh, dove io ovviamente mi farò sempre bello davanti alla telecamera per voi ma non le guido perché io guido le auto le guida questo mm -hmm. giovane ragazzo qui che ne pensate? che ne pensate? mi piace come idea <ride> io te l'avevo detto facciamo una scommessa a me piacerebbe di storie da raccontare ne abbiamo tantissime piloti interviste eventi storici moto particolari collezioni eccetera eccetera e cose che avevo detto? Pensai... ah non mi ricordo Storia. Per essere dignitoso almeno una Ferrari devo guidarla prima di poter parlare. Facciamo una scommessa, se troviamo una Ferrari, se mi fai guidare una Ferrari, giuro che lo faccio. Eh, voi che ne pensate? Lasciateci un commento qua sotto, adesso... Brividi? Ma la domanda Ma... delle domande... Ma Matteo, la comprerebbe? No, sì, no. <ride> In ogni caso ragazzi questa è una macchina... Bellissima, inutile dirlo è una Ferrari, però ci sono tante Ferrari. Questa qua, da come dice Antonio, ci ha lasciato l'odore addosso ed è la cosa giusta, o sbaglio? Assolutamente, sbagli, no. assolutamente no, assolutamente no Io ringrazio davvero tantissimo Roberto che ha dato l'opportunità a me Piuttosto che Davide Cironi di guidare sta macchina Davide, <ride> <ride> Davide, <ride> Davide <ride> ci potevi pensare prima E mi raccomando iscriviti al mio canale Anche perché io al tuo sono iscritto da una vita Anch'io, è, è vero ecco, sì, Anche al tuo però. È bravo però <ride> È il numero uno, è il numero uno. <ride> to un Hai un Instagram? Ho un Instagram Qual è? Michele Pagana, ecco, semplicemente. seguitelo perché le immagini col drone le ha fatte lui. Eh sì. Tu hai un Instagram? Io sì, Antonio Gargiulo. No, no, no, no! <ride> <ride> tu non ce l'hai perché te c'hai Facebook, no? c'hai i gruppi io dei vecchietti, dei quelli dei... No, vabbè, ma io cioè, <ride> mi, sto, mi sto attrezzando, capito? Cioè, sei un grande. Voglio tornare indietro con gli anni. Ah, e quindi hai volte E mi sto socializzando. Che vuoi fare? Mi sto socializzando. No, vuoi tornare indietro, indietro con, con gli anni? Indietro con gli anni, certo. Perché? Certo, almeno una ventina perché... d'arri Una ventina d'arri <ride> <ride> Devi il patto col diavolo sì. Robè, grazie Prego È grazie, stato davvero un piacere sarò, È un piacere mio veramente. Soprattutto perché grazie, mi, sono mi sono divertito Ma a quanto me la metti? <ride> no, beh, dai ne parliamo. Un ne parliamo. <ride> Bene. Ragazzi, grazie a tutto, a tutti e soprattutto... Ma anche a lui. Grazie però, a però, lui. L'uomo più ambito. No, io, video. io vi devo dire una cosa, che tutto questo è stato possibile grazie a lui. Perché se non c'era lui, io questa macchina non l'avevo comprata. Gli ha dato i soldi. Lui gli ha dato i soldi. <ride> <ride> Bene, ragazzi, salutiamo. È stato bello stare insieme, vi vogliamo All bene, via. mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e è noi un ci click, un clic è pure gratis. <ride> e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Allora, tu lo Beh. sai che stasera quando torni a casa ci avrai un chiodo fisso, sì? Sì. Ti rimane questo suono nella testa, sì, lo sai? Bello.